Ecco, stiamo sorseggiando ancora un goccio di tè, tornando nella situazione di meditazione. Primo punto, entrare. Proprio accorgimenti tecnici. Di mobilità, del corpo e della mente le dita sul tantien un ascolto del calore generato dalle dita e dal tantien è un po' quando, come quando stiamo guardando le stelle e poi accendiamo la luce quando la spegniamo dobbiamo riabituarci al buio ecco i minuti che passano eh, le stelle diventano sempre più visibili a meno che non siete a milano dove la luce inquina è lo stesso inquinamento che il fare ha su tutto il nostro essere, spesso portandoci alla malattia perché non esiste il ciclo e il momento di riposo di non fare. Ascoltiamo se sentiamo ancora il Men il punto dietro tra i reni, dietro l'ombelico altezza ombelico tra i remi i taoisti avevano una meditazione considerata molto importante, il lavaggio del midollo ritenevano che se il midollo venisse purificato ci si manteneva in ottima salute la cosa è stata ampiamente verificata dalla scienza e per far questo eh, qualcuno si confonde pensando che il lavaggio sia come un massaggio no e un massaggio della mente proviamo a fare questo lavaggio del midollo partendo dal colcige sempre facendoci guidare lasciamo che la mente massaggi quello che sente della colonna iniziando dal colcige e comprendendo l'osso sacro, senza fretta, sentendo l'esterno ma anche penetrando all'interno. che il rosso sacro è piuttosto grosso E poi arriviamo le prime vertebre, la prima vertebra lombare, e sono cinque, le contorniamo, le carezziamo anche da, dall'interno, da dietro, ai lati, ne facciamo una. Se non sentite non preoccupatevi comunque efficace e ci si deve allenare due e tre e siamo stati praticamente poi e 4, e 5. L'energia lava e guarisce e alcuni possono sentire anche dei dolori se hanno avuto problemi o se hanno problemi con la colonna. È solo l'energia che sta spingendo per farsi strada in punti bloccati, l'energia deve poter penetrare dappertutto nel nostro essere, l'energia è vita e poi cominciamo con le dorsali, non è importante se non le sentite tutte e' dolce. A volte vi accorgete di distrarvi, pensare altro, però una parte di noi continua questo lavoro. E siamo arrivati al punto del cuore sulla colonna. Lavoriamo bene qua. Spesso è ferito, è come l'immagine della freccia di Cupido, lasciamo che l'energia curi questa ferita. e poi continuiamo a salire sentiamo come l'energia renda morbidi faccia tornare come quelle, le vertebre un bambino, di quando eravamo bambini, in cui eravamo flessibili, morbidi, vitali, energetici. Vi accorgete di qualche punto difficile, magari per conto vostro poi ci tornate lì, e si arriva alla prima vertebra cervicale sono sette E siamo la nuca, entrare nella nuca andremmo al centro della testa, al palazzo di cristallo, ma noi andiamo all'esterno fino a, a trovare il punto della sommità del capo, Pai Wei. dove orecchie, la punta dell'orecchia si congiunge spesso abbiamo la testa dura e qua quando c'è la testa dura c'è poca energia lasciamo che l'energia la trovi la sua strada e ci indichi il punto esatto ma cerchiamo di aprirlo perché è un punto fondamentale nello stesso momento Sentiamo il perineo, tra i genitali e l'ano. I due punti sono uno sopra l'altro, perineo e sommità del capo. E concludiamo andando a riascoltare questi punti principali avete anche poco tempo provatevi il tantien della pancia il perineo dietro l'ombelico il punto sopra la testa il punto del gli occhi, il terzo occhio Esistono molti altri. Vorrei finire con un lavoro su questo meridiano che ha pochi punti, meridiano di mobilità in. Ne facciamo solo due, servono a connettere l'alto e il basso e sono ottimi per gli occhi. Il primo punto del meridiano è l'angolo interno degli occhi, dove c'è il naso, l'angolo interno, potete premere con le dita, con i pollici, questo inizia il meridiano anche qui del, della vescica, acqua, e si chiama occhi luminosi, un punto molto potente per gli occhi emana molta luce potete sentire l'effetto subito sugli occhi di apertura, rilassamento Poi il meridiano si espande attraverso le labbra, i punti degli angoli della bocca, scende giù fino alle clavicole, passa per i capezzoli e per le cosce fino all'altro punto che è un punto del rene. ascoltiamo la caviglia interna proprio sotto la prominenza e sentiamo i due punti l'angolo degli occhi e questo punto rene 6 collegati qualche istante immobili con questa sensazione Poi lasciamo e nella prossima meditazione facciamo una cosa apparentemente diversa che è la valle. A presto.